La clinica legale dell'Università di Roma 3 è un servizio che offre assistenza ai migranti e ai richiedenti asilo e soprattutto alle richiedenti asilo e alle migranti e dove gli studenti svolgono un ruolo fondamentale sia nel fornire sostegno legale ma sia anche nell'accompagnare le persone in nei propri percorsi individuali che sono chiaramente quello legale ma sono molto spesso a questo percorso si intreccia per esempio il percorso sanitario, il percorso abitativo, a, diciamo un'esperienza di attivismo perché di questo si tratta che eh, si è da subito messa in rete con eh, i movimenti sociali. Ho sentito eh, l'esigenza di rivolgermi in particolare agli studenti della clinica legale perché, eh, perché nel nostro corso la dimensione della relazione, del contatto eh, umano è sempre stata prioritaria. Questi turni di sportello che sono molto affollati affollati di relazioni, di relazioni tra gli studenti eh, di relazioni con le migranti e con i migranti e affollati di, di storie. Da una parte, quindi, l'esigenza le, era di comunicare tutto questo agli studenti, eh, dall'altra anche di ricordarci quelle che in queste settimane sono state le esigenze manifestate dagli utenti, eh, da chi, appunto, non ha una casa eh, entro, entro cui confinarsi, eh, volontariamente o, o coattivamente, chi sta eh, nei centri di detenzione, chi sta nei centri che vengono definiti di accoglienza, noi preferiamo utilizzare la parola ricezione, e, e, che appunto non garantiscono le condizioni minime eh, necessarie ad affrontare questa esigenza sanitaria ma anche di chi a casa non ci vuole stare perché eh, chi sta in una relazione violenta o eh, una relazione di sfruttamento a casa non ci vuole stare eh, la casa non è solo il luogo appunto del, dell'armonia familiare, eh, quelle poche volte che eh, questa armonia esiste, in, molti, in moltissimi altri casi soprattutto uh, di nostri utenti, i nostre assistite, la casa è anche un luogo di lavoro. Allora anche rispetto a questo le misure del governo si sono dimenticate eh, delle lavoratrici, perché si tratta in gran parte di lavoratrici della cura, sia per quanto riguarda le garanzie di reddito, eh, sia per quanto riguarda il, um, le misure di sicurezza sul lavoro garanzia di reddito che nel caso delle persone straniere significa anche possibilità di rimanere sul territorio perché i permessi di soggiorno sono uh, legati alla condizione lavorativa ed è qui anche l'esigenza molto forte di chiedere, in questo momento, una, una regolarizzazione eh, per tutte le migranti e tutti i migranti e richiedenti asilo presenti sul territorio. La situazione nello specifico del CPR di Ponte Galeria è che sappiamo che eh, negli ultimi giorni, negli ultimissimi giorni, non hanno fatto entrare altre persone, però fino a una decina di giorni fa sì, e comunque si continua a chiedere la proroga di chi è eh, attualmente all'interno. E soprattutto eh, non si prendono provvedimenti come sarebbe auspicabile in questo momento che eh, consentano la liberazione di chi è trattenuto. Mi sono sentita dire li liberiamo dal CPR e poi dove vanno? Anche qui, no? È come se fosse etico mantenere una misura di trattenimento perché le persone non hanno un'alternativa. Apriamoli i CPR e lasciamo la libertà di decidere eh, chi esce e, e chi non ha un posto eh, dove andare porrà il problema. Le restrizioni che subiamo sono restrizioni che anche ci devono far capire che la libertà di movimento non è una questione astratta, eh, tu non ce l'hai eh, se eh, puoi girare quanto vuoi nel tuo quartiere e questo è esattamente quello che... Eh, confini eh, rappresentano per i migranti, eh, ti puoi, hai una libertà che viene ghettizzata eh, in, un, in un certo luogo dove eh, ti puoi eh, solo muovere. La libertà di movimento è la possibilità di salvarsi, ma di salvarsi in un senso ampio, non solo di sopravvivere, di vivere. Eh, di salvarci tutti insieme no? questa emergenza porta in primo piano appunto quello che eh, il pensiero femminista ha chiamato chiama, individua come la questione della riproduzione sociale intesa in un senso ampio e oggi la centralità di, e, e, e l'ampiezza del senso di riproduzione sociale Ce l'abbiamo davanti agli occhi, ma non è una questione di eh, cura individuale, di responsabilità che può essere lasciata ai singoli. È una questione che deve essere affrontata collettivamente in una ricostruzione, appunto, comune di una sfera. Pubblica e anche privata, perché oggi appunto la possibilità di avere, di avere una casa, di avere anche un luogo dove eh, no, all'interno di una casa potersi fare gli affari propri diventa un'esigenza primaria.